Sono contento, che <ride> non te lo posso esprimere in modo che, da quando ho fatto l'intervento, mi si è risvegliato un appetito sessuale mostruoso dovuto a rivedermi come era una volta. Ho sofferto molto. Oggi, a distanza di quattro giorni dall'intervento, mi sento forte come lo ero a vent'anni, mi sento veramente rinato. Sono contento di averlo fatto.